Ciao, no, benvenuti nel mio canale cosa sto facendo dunque eh, sto cercando nel mio computer le mie fotografie astronomiche come vedete ho tutta la sezione con le fotografie che ho fatto al telescopio perché voglio rifare la prima immagine eh, che vedete quando entrate nel mio canale eh, queste sono eh, macchie solari mm, le ho fatte vedete qua questa sono io eccomi qua pronta a fare le foto Uh, dunque ok questo è il mio telescopio adesso mi sono persa no non dovevo mettere questa immagine vabbè uh, dunque niente sto rifacendo praticamente uh, con powerpoint le fotografie perché voglio rifare il filmato mettere qualcosa di nuovo mettere un po più carine per cui uh, le vado a prendere ovviamente adesso cancelliamo questa le vado a prendere sul mio archivio che è qui, eh, ce le ho tutte su un disco dove ho tutte le immagini, ecco, astronomia, come vedete le ho anno per anno e poi le ho anche divise, ho Giove, Luna, eh, Saturno, questo qui è il Sole, e sto prendendo appunto eh, le immagini migliore e le sto mettendo eh, come immagini su PowerPoint per poi trasformarle in un filmato e farvele vedere insomma ne ho veramente parecchie perché il telescopio mi è stato regalato nel 2013 eh, guardate ve ne faccio vedere una che è bellissima eh? eccola qua la vedete la ingrandisco anche così la potete vedere bene queste sono macchie solari che si formano sul sole io posso vederle al telescopio perché uso un filtro che si chiama astro solar e, eh, mi permette di vederle senza bruciarmi gli occhi ovviamente il filtro astro solar visto che già siamo qui e c'erano le mie fotografie vi faccio vedere vediamo un po si dovrebbe vedere qui si sì, sulla fotografia di prima esatto viene messo in questa posizione vedete lo attacco per precauzione anche con eh, dello scotch vedete che riflette in effetti assomiglia un pochino a quella a quella carta metallizzata che usiamo in cucina ma non è proprio la stessa cosa ecco questo mi permette di guardare nel telescopio e fare le fotografie senza bruciarmi gli occhi questa sono io ma mi conoscete già perché mi avete visto nei vlog questo invece è un carrellino che uso per portare in giro questo telescopio altrimenti dovrei dividerlo a metà però più avanti vi farò un pochino anche vedere com'è il telescopio in un altro filmato e adesso niente vi lascio vi auguro un buon pomeriggio oggi è una bellissima giornata di sole finalmente se volete tornare a trovarmi sul mio canale troverete sempre qualche cosa di nuovo Niente, vi ringrazio, mettete un like, se volete iscrivervi e non siete iscritti, ricordatevi di azionare la, cam... Come fate voi? la campanella, sì? così almeno riceverete anche tutti gli aggiornamenti quando metterò qualche nuovo filmato, insomma qualche cosa di nuovo. Vi lascio con questo sole in mezzo alle nuvole. Ciao a tutti da Mixer Remix.